Innanzitutto uh, di imparare tanto, di imparare e di fare soprattutto esperienza nel mondo lavorativo. Mi aspetto sia una crescita dal punto di vista personale, eh, che sicuramente indubbiamente sia nell'affrontare tutti i giorni i problemi che si presentano, ma soprattutto imparare e quindi tramutare le mie conoscenze in competenze. Innanzitutto di trovare lavoro e poi a livello personale di schiarirmi anche le idee su quello che voglio fare veramente nella vita e soprattutto dove voglio rimanere a lavorare e a vivere. Sicuramente un'esperienza indimenticabile che mi porterò dietro per sempre. E spero che questa esperienza mi possa aprire una strada lavorativa, ma anche personale, sicuramente di crescita. Possibilmente di rimanere qui il più lungo possibile perché a me piace, ma altrimenti riuscire a prendere conoscenze e contatti sufficienti per costruire qualcosa in Italia. Mi aspetto di cambiare la mia vita, finalmente di non di dover tornare a casa solo per magari una o due settimane e dover essere pronto a preparare le valigie per un'altra grande esperienza che, sia, che non sia in Europa, magari in Cina e in altri, in altri paesi. Da questa esperienza di stage eh, mi aspetto una grande formazione, un elevato... Eh... Un elevato numero di conoscenze a mio favore eh, da poter portare nel mio bagaglio personale e ovviamente mi sp spero come tanti altri di poter rimanere qui. Spero che appunto mi dia l'opportunità di toccare con mano e di implementare, di conoscere anche cose che non conosco, sia dal punto di vista professionale proprio parlando e anche dal punto di vista personale.